Allora, io e Madamarca adesso prima a fare un PvP e io, mentre stavo avviando la registrazione, naturalmente lui mi viene a colpire e quindi è una persona molto cattiva. Quindi, adesso io aspetto che mi rigenero e poi proviamo a combatterlo. Vediamo chi vince. Io ho provato a cambiare il mio setup per cercare di, cioè, in realtà, ho cambiato i comandi. Ho messo lo spazio per colpire e il click per saltare. Speriamo che vada bene. Ok, adesso che sono pronto ci sei ma marco perché madamarco è sparito mi senti oh ma proprio adesso che ero tornato alla lobby iniziale fammi tornare eh, indietro ma perché tu sparisci tipo... eh, no perché mi, mi chiamano vari persone ma tu butta da... giù e eh, mi ha chiamato Steve Jobs adesso arrivo devo fare un po' di parkour tu continui a rimanere eh. lì sì sì sono giusto un po' di non spostarmi cerco di non spostarmi arrivo e non ci sei mm. ma io sono qua e non ti vedo sì ti vedo qua. E ciao tu dove sei? non mi vedi? no io ti vedo. E io no. Ti posso anche descrivere. Hai uno skin? Allora vieni da me se mi vedi. Eh, sono la D. Ma io non ti vedo. Ma tu che... Tu dove sei? Io sono... Dove sono adesso? Dove sono adesso? Mi senti? si sì. dove sono adesso? Cosa? Adesso dove? Sono... dove? Adesso io ti sulla... sono? Sei sulla spiaggia? E adesso? ma qua, che va? Ah, ora ti vedo. Vieni dai iniziamo Ma okay. no, in realtà ti stavo osservando dal cibo all'albero, però... Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Aspetta, vai sì. lontano laggiù. Sì, laggiù. Adesso, ma non troppo lontano, dai. Che non ti carico neanche più in Va in bene. Parte. Dai, torno vai. indietro. Vai, vai, vai, vai, vai attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo. 3, 2, 1, via. Vai. E Gigi, quanta vita allora. ti è rimasta? E due cuori solo che appena li ho ucciso ma dato lo speed e la rigenerazione vabbè comunque ricordati che sono impedito con questo setup cambio, cambio setup proviamo nell'altro modo e cambi tasti Comunque è fighissima sta roba che facevo tipo infiniti e in CPS. Wow. Dove sei? io sono nel posto di prima. Io sono sul di prima. Scendi. Dai che devo andare via. Sì, aspetta, sto arrivando. Allora, andiamo qua. Aspetta. Sto Dove sei manchino? Sono sulla stessa? spiaggia di prima. Tu mi vedi? No. Ciao! Ora sì, scendi. Ciao. Scendi. Se sì, ti vedo. Uu uh. Morto. Vai. 3, 2, 1, via. 4 cuori. Dove eri, dove eri, dove eri? Qua. Mi sono rimasto Beh, con quattro no. cuori, eh, ti dico. Non mi hai fatto neanche troppo danno. Ma se mi ricordo dov'era era. Appena sponi, su cioè destra o su sinistra? Delle... Vabbè. E a, a sinistra. Bene, sono andato a destra, aspetta. Allora io sono su una spiaggia però credo di essere sulla spiaggia del retro io, io sto su una spiaggia, sto facendo il giro dell'isola Che ho sbagliato lato Vabbè devo andare ciao Il video è finito qui Spero vi sia piaciuto Ah un video Ciao ciao ragazzi mi trovate in descrizione E se non mi trovate perché vuol dire Lo che non mi hai visto Vi spammerò 80 volte nei commenti Va bene Ciao